Ciao a tutti, siamo in diretta dal, dalla dodicesima edizione del Search Marketing Connect e siamo in compagnia di Gianluca Binelli che ha appena finito il suo speech sui sistemi di bidding. E Gianluca, ti volevo chiedere, hai vissuto questo evento per i professionisti dei motori di ricerca? Quali trend hai intercettato sul settore del search marketing e quali pensi siano le prospettive future di questo settore? Ottimo, allora guarda, secondo me eh, la prospettiva più evidente che vedo succedere in generale nell'industria, ma che questo evento secondo me ha, ha toccato in modo approfondito su vari eventi è sicuramente l'automation e l'aumento di azioni di machine learning. Uh, tutti noi oggi viviamo in un mondo dove il nostro mestiere, tanti mestieri sono sempre più sottoposti all'automazione. Immaginiamo se guido una macchina, se faccio l'autista oggi devo preoccuparmi delle macchine che si guidano da sole che arriveranno fra 5-10 anni. Nel nostro mestiere, chi compra pubblicità e utilizza i numeri per fare questa azione, l'automazione è un'opportunità enorme che possiamo utilizzare per lavorare in modo più efficace e prendere decisioni migliori per i nostri clienti. Quindi secondo me il tema chiarissimo, il fear rush che emerge in modo chiaro da questa serie di chiacchierati, di amici, di incontri che abbiamo fatto questi giorni è sicuramente una responsabilità e necessità da parte di tutti noi di investire di più nell'automazione e nella parte tecnologica per prendere decisioni migliori. Durante il tuo speech hai parlato di sistemi di bidding, come si stanno cambiando la, le mansioni, le competenze dei PPC specialist e, e conseguentemente come influiscono sulle dinamiche di piccole e grandi aziende? Certo, secondo me ci sono due dinamiche, da un lato il PPC specialist diventa sempre di più una un growth hacker, è il modo figo per dirlo, ma una figura che... Come dire, si fonde sempre di più con uno schizzo che non necessariamente è quello di comunicazione o di pubblicità che è un po' la base del percorso professionale di tante persone, ma che diventa un percorso sempre più quantitativo. L'approccio che io e Boosterbox, la, la mia agenzia, stiamo cercando di fare è portare un approccio quantitativo alla presa delle decisioni. Questo secondo me è un'evoluzione che nella disciplina tutti noi stiamo facendo e il ruolo del TBC specialist diventa sempre di più simile al ruolo di un data scientist, di una persona che è familiare con uh, gli aspetti di, di matematica attuale, di scienze statistiche e uh, gli aspetti di codice necessari per prendere decisioni a scale, utilizzando le Google API, utilizzando Azure Script. Dall'altra parte, quindi, il primo trend che mi sembra che succeda nell'industria è una consolidazione dell'aspetto quantitativo, che si declina quindi in aspetti statistici e aspetti più di JavaScript o comunque di development. Uh, il secondo punto che vedo è invece una consapevolezza più high level del PPC specialist, che sempre di più se fa bene l'automazione si libera in qualche modo dai task noiosi, mandare il solito report, mettere sempre le solite keyword, ma si può posizionare all'interno delle aziende come un marketing manager per la parte online temporanea, dove quindi ha più ownership nell'azienda cliente se è in un'agenzia o se è nel dipartimento di marketing online di un cliente ha sempre più voce in capitolo anche su altre aree dell'azienda, mi viene in mente la parte finance, è oggi impensabile che chi gestisca il PPC non sappia la marginalità dei prodotti e non prenda delle decisioni su quali canali utilizzare, quali campagna attivare che non abbiano eh, in considerazione una misurazione scrupolosa del valore dell'ROI finale che portiamo alle aziende. Quindi parliamo di nuove competenze, di professionisti che se dovessi consigliare per una formazione, per un percorso formativo sul search marketing porteresti con te a un evento come il Search Marketing Connect? Certamente, eh, allora questa è una domanda che mi ha posto un paio di persone proprio prima di, di questa intervista. Um, Secondo me ci sono tre elementi fondamentali che un pubblico specialist deve avere oggi. L'aspetto statistico, numerico, quantitativo che abbiamo detto, l'aspetto development che abbiamo detto e una capacità di ragionare in modo strategico, che significa raccontare la complessità di un milione di dati in modo semplice, comprensibile, non semplice, high level enough per essere spiegata all'interno dell'organizzazione all'interno della propria azienda o l'altro cliente. E secondo me il Marketing Connect eh, ci permette di eh, toccare molti di questi aspetti, perché riusciamo a parlare di interventi molto tecnici, dove si parla di come ad esempio il nostro intervento, abbiamo parlato di come definire il sistema di bid su questa keyword una volta che sappiamo questi dati a aspetti molto più strategici come la chiacchierata che abbiamo fatto con Uh, con l'ultima sessione, sessione che abbiamo avuto in plenaria con Alessandro uh -huh. uh, su come, quali lezioni si imparano in anni di esperienza uh, nella gestione del cliente, nello sviluppo delle persone che parlano un po' più del tema strategico di cui abbiamo toccato oggi quindi siccome un evento come questo ha un aspetto personale cioè uh, fammi dire io sempre, sono sempre stato molto appassionato di questa disciplina da tanti anni e mi sono sempre sentito solo e strano per essere così appassionato di TPC. Qui mi sento solo strano, nel senso che siamo Perfetto. tutti strani ma siamo tutti insieme. Siamo Quindi c'è un aspetto personale e di, di, di, di comunità che secondo me è molto bello e molto positivo e spero che si mantenga quando e come questa comunità crescerà, è responsabilità di tutti noi, mantenere questo aspetto positivo. E l'altro punto è... Um, Sicuramente lo spectrum di, di, di competenze, di professionalità che si riescono a incontrare a Search Marketing Connect ci dà la possibilità di arricchire lo skill set di PPC specialist in tutti questi elementi che abbiamo detto prima, quindi development, statistica e aspetti di strategia. Perfetto, ringraziamo Super. Gianluca Binelli e dal Search Marketing Connect, buona serata. Grazie. Grazie Gianluca.